qual è il legame che unisce economia reale e finanza partiamo con il definire di cosa stiamo parlando infatti se prendiamo l'economia possiamo suddividerla in due parti che sono rispettivamente l'economia reale e la finanza faccio una piccola parentesi nella quale vi invito a iscrivervi al canale a seguirci su tutti i nostri canali social e a dare anche un occhio al mio canale youtube tornando a noi per economia reale Intendiamo quella parte dell'economia che comprende tutte quelle realtà imprenditoriali che producono beni e servizi e poi li distribuiscono sul mercato. Ovviamente intendiamo anche tutte quelle imprese che distribuiscono beni e servizi senza realizzarli e intendiamo anche quelle che realizzano beni e servizi senza però poi occuparsi direttamente della distribuzione. Nell'economia reale quindi cosa troviamo? Possiamo trovare le merci, gli immobili i terreni, le attrezzature eccetera eccetera quindi, ricapitolando tutto ciò che può riguardare la produzione. Dunque, abbiamo definito economia reale, ora definiamo l'altra parte dell'economia che è la finanza. Quindi, andiamo a vedere cosa la compone. Semplicemente, la finanza è composta da tutti quegli elementi che noi andiamo praticamente a negoziare poi sui mercati finanziari, quindi parliamo di azioni, parliamo di derivati, parliamo di obbligazioni. Come ho detto, All'inizio di questo video è evidente come queste due parti dell'economia quindi economia reale e finanza siano suddivise siano quindi due parti a sé stanti tuttavia sono comunicanti e la ragione per cui sono comunicanti è semplicemente che quando c'è per esempio l'emissione di liquidità da parte di una qualunque banca centrale in una qualunque economia ecco che questa liquidità andrà tendenzialmente alle banche chiamiamole normali queste banche normali tra virgolette cosa faranno avranno la possibilità di investire questi soldi nell'economia reale come tramite prestiti alle imprese oppure tramite prestiti alle famiglie quindi effettuando di fatto un trasferimento di liquidità da se stesse all'economia reale quindi questi soldi andranno all'economia reale nell'economia reale imprese famiglie eccetera eccetera spenderanno questi soldi in diversi modi tra questi modi ci sono anche investimenti ulteriori nell'economia reale quindi cosa significa significa per esempio un'impresa che ottiene un prestito da una banca grazie al fatto che questa banca ha ottenuto liquidità dalla banca centrale e quest'impresa crea per esempio un nuovo impianto produttivo oppure migliora un impianto già esistente oppure espande il proprio business in un qualunque modo anche per esempio con la ricerca in realtà ed ecco che creando questo investimento l'impresa creerà ricchezza se tutto va bene ma tendenzialmente diciamo che ci basiamo sull'ipotesi che tutto vada bene perché naturalmente un'impresa potrebbe anche andare in perdita e non riuscire nei propri investimenti ma supponiamo che comunque tutto vada bene ecco cosa quindi succederà succederà che questa impresa avrà liquidità in più rispetto a quella che ha ricevuto dalla banca e andrà a un certo punto a restituire questi soldi alla banca con un interesse quindi cosa è successo è successo che dalla banca centrale sono andati i soldi alle banche chiamiamole normali. Dalle banche normali i soldi sono andati all'economia reale, quindi per esempio le imprese, le famiglie, eccetera. Questi soggetti hanno investito, per esempio, in processi produttivi e hanno migliorato la loro produttività, quindi hanno migliorato la loro capacità di generare ricchezza. Questo ha portato quindi ad avere più soldi, più liquidità. Ultimo passaggio, i soldi ritornano alla banca perché il prestito viene restituito con un interesse. Quindi i soldi, in un certo senso, tornano indietro e abbiamo avuto una, uno sviluppo di liquidità quindi uno sviluppo di ricchezza dall'economia reale ora l'ultimissimo passaggio qual è è che questi soggetti che si sono arricchiti hanno più soldi di prima e cosa faranno con questi soldi potranno decidere di investire questi soldi in più che non li servono perché hanno già fatto magari gli investimenti nell'economia reale dove si investono i soldi quando non ci serve più niente nell'economia reale li investiamo nella finanza quindi compriamo azioni compriamo obbligazioni eccetera eccetera e quindi qui abbiamo la spiegazione di come i soldi possono passare quindi collegano le due parti dell'economia quindi economia reale e finanza da una parte all'altra quindi prima dalla finanza all'economia reale o viceversa dall'economia dall reale alla finanza un'ulteriore cosa molto molto importante è quella di non fare confusione con finanza e mercati finanziari infatti stiamo parlando in questo contesto di due cose differenti in quanto il mercato finanziario o meglio i mercati finanziari rappresentano un qualcosa che in realtà è al servizio sia della finanza sia dell'economia reale e il motivo è molto semplice da capire. Abbiamo parlato prima di come i soldi potrebbero andare dall'economia reale alla finanza. Quindi abbiamo parlato di un ipotetico imprenditore che è riuscito a far fruttare bene i propri soldi ed è riuscito ad aumentarne la quantità tanto da non averne più bisogno nell'economia reale e da spingerlo a investire nell'economia quindi relativa alla finanza. Ecco, quindi cosa succede? Succede che c'è un trasferimento di liquidità dall'economia reale all'economia relativa alla finanza e come avviene questo? Avviene grazie ai mercati finanziari che sono in un certo senso un mezzo di comunicazione. Perché? Perché un'impresa che non ha soldi può decidere di quotarsi sui mercati finanziari per aumentare i propri capitali, per aumentare quindi l'ingresso di liquidità potenziale da investitori dell'economia reale in realtà che hanno troppa liquidità. Quindi cosa succede? Succede che chi ha troppa liquidità dà soldi a chi ne ha poca. Quindi chi ha i capitali dà i soldi a chi ha le idee di fatto. E grazie a questo cosa succede? Che chi non ha i soldi ha la possibilità di svilupparsi, chi invece aveva già i soldi avrà la possibilità di ottenere indietro un capital gain. Quindi è tutto un circolo questo qua. Nel senso che i soldi continuano a girare in questo senso. Quindi quando non ci sono soldi le banche centrali possono decidere di immettere liquidità. Immettono liquidità, arriva la liquidità alle banche. Le banche la danno alle imprese e alle famiglie. Le imprese creano ricchezza danno i soldi alle banche le banche gli danno soldi ad altre famiglie e imprese eccetera eccetera l'altra parte del circolo invece è le famiglie oppure gli imprenditori decidono di investire la propria liquidità in eccesso sui mercati finanziari voglio infine dirvi due parole su un qualcosa che io ritengo molto interessante e molto importante che riguarda il fatto che spesso possiamo notare un distacco tra economia reale e finanza e il motivo per cui vediamo questo distacco molto semplicemente il motivo principale per cui c'è questa differenza molto spesso tra le due economie è il fatto che hanno una notevole differenza per quanto riguarda la velocità di movimento nel senso che l'economia reale rappresenta di fatto la realtà e quindi... Si muove con gli eventi reali che vanno avanti mentre invece la finanza rappresenta tutto ciò che sono le aspettative degli investitori quindi noi possiamo ritrovarci sul mercato azionario dei titoli che vanno alle stelle e continuano a crescere mentre al contrario nell'economia reale vediamo il PIL in calo vediamo molti disoccupati e dati macroeconomici che peggiorano e quindi qui una persona si può chiedere ma come mai nel senso c'è questa differenza così marcata così strana in questi ambiti no nel senso com'è possibile che la finanza va bene e l'economia reale va male ecco semplicemente perché la finanza non rappresenta la realtà in un certo senso rappresenta la psicologia delle persone rappresenta le aspettative o meglio non è che non rappresenti la realtà rappresenta anche la realtà più le aspettative e quindi se c'è l'aspettativa che determinate aziende possano crescere all'infinito ecco che quelle aziende è possibile che crescano per un bel po' all'infinito è difficile infatti questo cos'è? È la base del motivo per cui si possono creare le bolle speculative su determinati titoli e su determinati mercati. Tra l'altro vi invito a guardare il video sulle bolle speculative sempre qua nella rubrica economia per tutti. E quindi ricapitolando vi consiglio di guardarvi il video sulle azioni e sulle obbligazioni, sui derivati e sulle bolle speculative. Guardando questi video, questo video qua che state guardando adesso sarà ancora più chiaro. E avrete una panoramica ancora più completa ecco comunque che quindi qui notiamo ancora una volta l'importanza della psicologia sui mercati finanziari quindi sulla finanza e di conseguenza anche in un certo senso sull'economia reale e tra l'altro differenza di velocità c'è proprio per questa ragione cioè le emozioni muovono la finanza anche se poi di solito i fondamentali tirano sempre tutto verso dove dovrebbe stare mentre invece non muovono l'economia reale e ripeto sta alla base anche delle bolle speculative e come vi ho già detto le bolle speculative cosa succede quando scoppiano poi il prezzo torna dove dovrebbe stare quindi le aspettative e le emozioni sono un qualcosa che dobbiamo sempre tenere conto quando andiamo a operare sui mercati e concludendo vi consiglio quindi di prestare molta attenzione e ricordo l'importanza in questo senso della price action che in certo senso riesce a limitare molto tutto questo fenomeno, questo aspetto con questo ho concluso, vi ringrazio per aver visto questo video vi ricordo e vi riconsiglio di andare a vedere i video passati che vi ho suggerito prima nella rubrica economia per tutti vi invito quindi a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto a iscrivervi al canale a seguirci su tutti i canali social a iscrivervi anche al mio canale youtube se vi va e se vi piacciono argomenti relativi più che altro all'economia aziendale al business quindi alle aziende eccetera eccetera quindi non proprio economia in senso stretto ma più diciamo applicata alle aziende quindi appunto proprio economia aziendale vi ricordo anche di accendere la campanella sia su questo canale sia sul mio canale vi ringrazio nuovamente e vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti